Buone notizie per i e sballoni, arriva in Italia la droga di Hitler, all'apparenza è una caramella rossa ma rischia di rendere violento e aggressivo chi la usa provoca anche depressione e chi l'ha provata ha anche tentato il suicidio. Noi la chiamiamo Yaba, ma è conosciuta come droga della pazzia oppure droga di Hitler, all'apparenza è una caramella di colore rosso. Simile a quella che si vendono al supermercato purtroppo però è una sostanza stupefacente con effetti devastanti. Una nuova potentissima sostanza. A raccontare i suoi effetti, come riporta il messaggero, è Emidikan 30 n, origine bengalese. La chiamano droga di Hitler, perché rischia di mandarti via di testa, rendendoti violento e aggressivo, proprio come capitava ai soldati nazisti. Provoca anche depressione, e tanti sono arrivati all'istinto suicida spiega lo straniero. La Yaba è una sostanza sintetica a base di metanfetamina e dà effetti devastanti tanto potente da recare danni al cervello irreversibili. Insieme alla nuova eroina killer, rappresenta la nuova frontiera delle droghe nel nord-est. Sia a Marghera che a Monfalcone ne sono state sequestrate in genti quantità, tanto da far presagire che presto arrivi in tutte le strade italiane.